Salve a tutti ragazzi, sono Giorito Peled e sono tornato dopo un anno con, questa volta, un video tutorial Perché? Perché ragazzi il video di come duplicare i diamanti su Minecraft bisogna ancora lavorarci sopra non per il trucco, perché il trucco l'ho trovato, ma perché devo trovare la gente che mi aiuti a fare il video perché voglio fare una cosa anche intrattenente, sinceramente, invece... Del solito tutorial, come farlo eccetera Bisogna un po' intrattenere Allora, tornando al video Oggi vi parlerò come, su come usare Mineshafter Allora, per prima cosa Cos'è Mineshafter? Mineshafter per alcuni di voi che... Probabilmente ma culo Allora, Mineshafter Che alcuni di voi sicuramente non sapranno che cos'è Tranne i vecchi giocatori di minecraft è un minecraft premium craccato ovvero dove la gente può vedersi la skin e il mantello fra di loro per chi usa il cliente mineshafter allora per prima cosa per scaricarlo dovete cliccare su download e scaricare minecraft mineshafter launcher ovviamente nella home hanno annunciato che è stato aggiornato sono stati risolti vari bug è che le skin sono visibili nella 1.11 e nella 1.11.2 quindi funzionano in quelle versioni, 100% assicurato a me funziona benissimo allora per prima cosa dovete cliccare sul login potete loggarvi con qualunque cosa le email o google eccetera io a questo punto lo farò con google e lo farò con questo account per farvi vedere appunto un esempio allora, poi cliccherete su settings. Qui dovete cliccare, cioè qui dovete inserire il vostro username. L'urre della skin e del mantello. Allora, username metteremo... Pinco pallino. Tanto per farvi un esempio. Ma come? Già usato! Come? Pinco pallino, un username già usato. La metto cazzo ne so eccovi questo non è usato, bene succhiamelo allora poi dovremo trovare il nostro skin url, come faremo? semplice, andiamo su mcskinsearch.com che vi metterò il link in descrizione sotto come vedete qui, cliccate su browse e come vedete qua ci sono miliardi di skin e noi sceglieremo boh ma questa qui fa schifo al cazzo andiamo avanti ecco questa skin qua che è un classico che usano tutti ah bella skin ah vedrete sì sì bella download skin come vedete me l'ha scaricata questa è la skin Vediamo un po' bella uh che bella skin, non me ne frega un cazzo, comunque l'abbiamo scaricata Ora, per inserirla su Mindshafter dovete andare su un altro sito web Ovvero, Hosting Universal Site Il sito universale per l'hosting delle immagini Allora, cosa dovrete fare? Dovete cliccare su scegli file Sceglierete il vostro file Io sceglierò ovviamente la skin Quindi andiamo su download Ecco la skin Selezioniamola Poi fate carica accetti i termini di utilizzo Caricatela Come vedete è stata caricata con successo Qui ci sarà scritto diretto Ovvero che sarà il vostro link diretto Lo copiate Andate su mineshafter Lo incollate e fate save Ci metterà poco a caricare Come vedete ve ha caricato la skin Vedi ha apparito la skin qua Ora dovete scegliere anche un mantello Giustamente quindi, quindi dovete fare oh sbagliato scusate dovete andare sull'altro sito web che vi metterò in descrizione, ovvero Minecraft Capes, il sito dove ci sono tutti i mantelli gratuiti da scaricare. An cercatene uno, io metto Minecon Capes, vai. Quelli della Minecon, perché io sono uno della Minecon. Allora, ah, ci sono tanti mantelli, metterò questo... Allora, ah, scarico, scarico questo del 2016 Download. Quindi riandate sul sito web... Che, mh, ...per caricare la vostra immagine. Sceglieremo un file che sarà il mantello, appunto. E lo caricheremo. Ecco, abbiamo caricato con successo il nostro... ...il nostro file... Copieremo il nostro link diretto e lo incolleremo qua, su Clock Url Clock eh, sarebbe mantello. Ecco, è stato caricato tutto con successo. Ora ci basterà aprire Mineshafter Ora, lasciate perdere che c'è una icona di Mineshafter perché mi fa schifo il coso di Java. Comunque, apriamo Mineshafter Ok, ha caricato. Fac faccio switch user. Vedete, giù lo soppelletto, so io. Cazzo. Non so. Password Boh me la invento Tanto potete metterci Metterci quello che vi pare Ciao Logi Ok ha caricato Clicchiamo su play E vediamo un po' se funziona Allora si aprirà minecraft Ah l'ho avviato con l'optifan Se no lagga così come le merda Che manco vedrete cosa c'è su minecraft Infatti sto cercando anche un programma che registra che non sia fraps, ma non lo trovo Sta caricando Giocatore singolo intanto Entriamo su questo mondo qua, vai Perché questi sono mondi di prova Per il trucco di diamanti, se lo sapete, spoil. Il grande spoiler Cario sto cazzo di terreno di merda oh, Mi me. Ho il mio bel braccio Ho la mia bella skin E ho il mio bel mantello Grazie per aver visto il video E noi ci rivedremo A un altro prossimo video Che forse sarà quello Del duplicazione dei diamanti Ciao a tutti da Giulio Top Lead